Appuntamento con informazione fiscale, l'appuntamento che torna ogni giovedì, oggi parleremo di rottamazione delle cartelle 2023, come fare domanda, cosa succede dopo, come si pagano le somme dovute per la definizione agevolata, tutte cose che sa amenadito, a memoria, benissimo, adesso ce le spiega, Rosi Delia, informazionefiscale.it, buongiorno. Buongiorno Vicky e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, cara eh, Rosi, facciamo ordine. Sì, mi, facciamo mi ordine. Sapere. No, no, ma tu, eh, tu eh, sai un sacco di cose. Questa è una delle più importanti novità no, per i contribuenti italiani contenute nella manovra 2023. La possibilità appunto di cancellare i debiti col fisco. Che bello! Esatto, è una delle strade percorribili eh, tracciate dalla cosiddetta tregua fiscale mm. contenuta proprio nella eh, manovra, nella legge di bilancio 2023. Tra le varie strade c'è anche la cosiddetta rottamazione quater che prevede proprio la possibilità di una definizione agevolata eh, dei debiti che risultano dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Mm -hmm quali sono i benefici, che cosa succede quando si aderisce eh, alla definizione agevolata eh, bisogna pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale sì. e per le spese eventuali di procedure esecutive e diritti di eh, notifica, non devono invece essere corrisposte le somme eh, che riguardano eh, gli interessi iscritti al ruolo, le sanzioni gli interessi di mora e il cosiddetto eh, agio. Qui poi bisogna fare una precisazione perché che eh, sempre nel perimetro della rottamazione quater, ehm, quando eh, insomma, riguarda delle sanzioni per violazione del codice della strada, quindi delle multe, le cosiddette sì. multe stradali, e eh, le sanzioni amministrative, eh, quello che eh, non bisogna corrispondere sono i, i, gli interessi e le somme dovute a titolo di agio. Quindi c'è una diversa classificazione, se vogliamo, eh, dei, dei pagamenti sì. dovuti in seguito alla definizione. Agevolata. Bene. La cosa importante sì? è da da chiarire è che non mm. si tratta di una uh, strada percorribile automaticamente mi viene da dire mm. che cosa vuol dire che i contribuenti interessati coloro che hanno uh, delle cartelle insomma dei, dei, dei debiti sospesi uh, devono presentare domanda per aderire alla uh, rottamazione prevista dalle legge di bilancio 2023 sì. e uh, proprio in questi giorni l'agenzia delle entrate e riscossione ha attivato sul suo portale eh, lo strumento per eh, presentare la richiesta. Perché la domanda sono... deve essere fatta eh, esclusivamente online, dico bene? Esattamente, mm. esclusivamente online sì. e dentro la scadenza del 30 aprile, questo è molto sì, importante, c'è certo, certo. questa data entro la quale è possibile procedere con la domanda. Deve essere fatta, come dicevi, sicuramente online, ma ci sono due modalità. Mm -hmm. uh, una è la classica... Um, autenticazione eh, al sito si, si accede con SPID, con, con la carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi e dalla propria area poi eh, si segue insomma tutta la procedura ma è possibile anche senza eh, effettuare questa, eh, questo accesso e quindi in area pubblica libera e aperta senza eh, dare nessuna, nessuna password per così sì. per semplificare eh, si compila un form e si invia la domanda ovviamente eh, facendo attenzione a indicare tutti, tutti i campi a compilare tutti i campi richiesti mm -hmm. dopodiché eh, non, non siamo ancora pronti per pagare diciamo così per metterci in regola del tutto perché è, è necessario poi attendere la eh, comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e eh, riscossione che arriverà eh, entro il 30 giugno cioè se la sì. domanda è andata a buon fine eh, e se è possibile applicare la eh, definizione agevolata eh, i contribuenti che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno riceveranno eh, il, il prospetto delle somme da pagare con sempre via mail sempre via email. Uh, riceveranno uh, sì, via mail uh -huh. il, il, tutto il, il, il prospetto insomma uh -huh. tutto ma si muove in maniera telematica tutto ecco. in maniera telematica eh, senti Rosi ma potrebbe anche non essere accolta la domanda? Eventualmente eh. sì, potrebbe esserci una, un diniego e, e ovviamente l'Agenzia delle Entrate e riscossione darebbe poi uh, conto delle motivazioni, quindi non, è, uh, non rimarrebbe diciamo, tutto sospeso, ma uh, puntualmente l'Agenzia delle Entrate e riscossione uh, darebbe le, le, le informazioni uh, sul caso. Uh, C'è da dire che un, un importante chiarimento che sì. è arrivato dall'Agenzia delle Entrate e Discussione riguarda... Uh, proprio l'interazione tra la rottamazione delle cartelle e lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, che è un altro dei punti chiave della nella cosiddetta tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023 che cosa succede? Eh, per quanto riguarda eh, alcuni debiti che arrivano fino alla somma di 1000 euro c'è cioè un annullamento automatico quindi alcuni cittadini che eh, si trovano in una situazione debitoria che potrebbe essere inserita sia nella rattamazione delle cartelle che nello stralcio dei debiti si chiedono che faccio che io faccio? con quelle somme eh, non devi fare nulla? <ride> Perché... No, la, perché dal momento che l'annullamento si concretizza sì. eh, è automatico, in eh, quel caso appunto. non bisogna fare nulla, ma si concretizza il 31 marzo, quindi certo. tornando sui tempi certo. la scadenza è il 30 aprile, ma eh. molti decideranno di muoversi prima, eh, cosa beh. si fa nel 30? l'agenzia delle entrate dice ok, voi inserite tutto, poi noi in questa comunicazione che arriverà eh, entro il 30 sì. giugno vi faremo sapere eh, quando, quanto e come pagare ecco, per vabbè. dirla in tempi brevi. Certo, certo, bene eh, volevi aggiungere qualcosa Rosy? Abbiamo terminato? Un la... ultimo dettaglio Prego, sul, sul pagamento sì. sulle modalità di pagamento sì. eh, sarà poi è possibile procedere sia in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure le somme dovute per aderire alla definizione agevolata potranno essere eh, rateizzate fino a un massimo di 18 rate, quindi in 5 anni. Mm -hmm. Ma tutto questo poi eh, sarà stabilito in questo dialogo con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione che si aprirà con la domanda del, del contribuente. Ecco. Molto bene, oggi abbiamo parlato allora della rottamazione delle cartelle 2023, se volete riascoltare quanto ci ha spiegato Rosi potete farlo, potete riascoltare il podcast su eh, giornaleradio.fm oppure direttamente al sito informazionefiscale.it Rosi grazie, a giovedì prossimo